nella zona di Los Angeles e dopo il primo weekend aveva già incassato 2 milioni e 200 mila dollari solo il primo weekend di questo e quindi si gridava al miracolo perché il grandissimo successo di un piccolo film italiano che invece contro i milioni e milioni e milioni di dollari costati quelli di, di Spielberg questo che sarà ma, mi ricordo che neanche un milione di dollari costò e allora, eh, dopo questo grande successo, tentarono di tutto per fermare il film. E ci sono riusciti. Ci sono riusciti. <ride> e, e, però, con le, le, i dettagli che avevano trovato. Allora, la moglie è bionda come la moglie del sul primo film di Spielberg. La, la macchina aveva la Plymouth, quindi la stessa marca della macchina, la, ma la marca della ma macchina per fare il caffè che c'era dentro lo studio, cioè una serie infinita però di questi piccoli dettagli che erano alla fine 100 analogie e fu fermato per plagio. E non c'è niente di peggio negli Stati Uniti se viene accusato di plagio, tant'è vero che ho passato finché non ho fatto il grandissimo, incredibile successo con The Bronx Warrior, il guerriere del Bronx, quello che rimase al quinto posto della graduatoria di Variety che è il sogno di qualsiasi produttore al mondo è di apparire non so, nei 50 top essere il 49esimo invece stavo al quinto posto per settimane e quello mi ha ridato la possibilità di lavorare in Stati Uniti se no con il plagio del, di questo film qua eh, avevo chiuso ma è stato eh, riuscire a fermare il film che già stava a 17 milioni di dollari Grande, grande, allora io ti faccio un'altra domanda. un po' articolata, quindi la leggerò. I tuoi film sono principalmente realistici, dai western ai polizieschi. Ma esiste un lato fantastico nella tua filmografia con la trilogia post-atomica, appunto: 1990: I guerrieri del Bronx, Fuga dal Bronx e I nuovi barbari, e poi con Colpi di luce e appunto L'ultimo squalo. Sei d'accordo con questa affermazione? Che c'è una, una, un lato fantastico che, che, dei che, che, film. che hai detto? Che nei tuoi film c'è questa componente fantastica certo. Non è componente fantastica Per me realizzare il film Perché io lo realizzo in prima persona Nel senso io faccio i miei film Le mie inquadrature, la giornata di lavoro Secondo quanto piacerebbe a me Vedere sullo schermo quindi me li faccio i film, Quindi io sono il primo spettatore di me stesso. E poi se poi eh, arrivo anche a tutto il resto del pubblico, beh, la soddisfazione di quelle straordinarie. Quindi ho con il gusto di regalare tutto me stesso al pubblico, perché non è che lo facciamo, lo facciamo per, per tutti noi, per tutti noi che siamo seduti in, in platea a vedere il film, anche in galleria. Eh. Sappiamo che sei un grandissimo amico di Quentin Tarantino, ci racconti dell'incontro con lui l'incontro vero è la prima volta che ci siamo provvisti è stata a Venezia perché lui l'avevano invitato al festival di Venezia però lui gradisce Canna anche perché lì ha preso il premio con le Iene e tutto il resto quindi per essere invitato a Venezia lui ha chiesto sì però se organizzate un festival anche con i B-movies come di B che sono con tutti i colleghi che siamo presenti qua che erano eh, cioè, se io posso eh, assistere a questo festival vengo però eh, vorrei questo non vorrei Deodato però è venuto lo stesso <ride> dato, eh? Ed era, eh, mentre invece quando si è, è presentato e eh, tutti aspettavano questo perché cioè, già si sapeva che avrebbe fatto il remake c'era la proiezione de, del mio Inglorious Buster ma la gente era, dei, i giovani, i ragazzi, tutto era pieno di fronte allora hanno giudicato opportuno che io incontrassi Quentin nei sotterranei del teatro Mi portarono tutti i meandi Ed è il momento di aspetto, aspetto Da un po' ho sentito boom, boom, questi passi Arriva questi piedoni così alto, gigantesco E da lontano fa maestro E corre boom, boom, boom Mi acchiappa come è abituato poi a fare mi, mi, mi, mi circonda proprio per, e, e, e comincia a girare così e mi fa. Boh, così. E poi è stato Atlas, at last finalmente, finalmente, finalmente ci incontriamo e siamo andati a vedere il film. che Lui, per la prima volta, vedeva sul grande schermo: lui l'aveva già comprato, aveva comprato tutti i diritti. Ma per la prima volta lo vedeva sul grande schermo perché lui l'aveva sempre visto con i DVD e pari. E assistemmo con Gioe Dante, io e Quenti e lui sapeva a memoria tutte le battute poi come c'era un'inquadratura che gli piaceva, gli piaceva hey you fuck, e mi faceva e mi dava un cazzottone sulla spalla ah, fuck you man boh, è uscito con una spalla così <ride> però è stato fantastico e lui è il primo che si è alzato che ha detto my master my master! e lì hanno cominciato ad applaudire e, e, e, e quindi con con il discapito di Deodato che stava lì che rosicava. Allora io ti faccio un'altra domanda. Adesso chiameremo anche in causa il maestro Deodato tra poco. Allora i tuoi film sono... Eh, no, tu nasci da una famiglia di registi, tuo padre è Mario Giro... Girolami e tuo zio Romolo Guerrieri. E negli anni 70 tutti e tre giravate i vostri film. Ovviamente penso senza rivalità. Ecco, mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' quel periodo magico del cinema italiano. Beh, io l'ho vissuto come cosa familiare, perché essendo nato nel cinema, quando sono nato mio padre era già nel cinema, faceva l'aiuto di Mario Soldati, poi da lì ha cominciato e nel primo film lo fecero perché... Questa è importante perché io l'ho sempre sentito come una cosa importante nella, nella mia vita perché durante la guerra papà e mamma salvarono una signora ebrea in casa, e la, e la, la protessero in casa, lei aiutava, faceva quello, però che ha fatto? Ha insegnato l'inglese, il francese e il tedesco a mio padre, quindi era l'unico aiuto regista che parlava tre lingue, quattro con l'italiano. Quindi come sono arrivati gli americani a fare i film in Italia, il primo a chiamare era sempre lui perché parlava inglese e tutto il resto delle lingue. Quindi c'è stata questa, questa respirare cinema internazionale da subito e quindi entrare, la gioia più grossa era quando mio padre mi veniva a prendere a scuola per portarmi al montaggio dove lui montava i suoi film, entrare al montaggio era il sogno dei sogni proprio, il sogno, cioè io vedere questa moviola, vedere la gente che poi andava a velocità, ritorno indietro, ma quello che mi sorprendeva è quando si andava a marcia indietro. Quelli che stavano facendo il pranzo, magari mangiavano, quando vedevi al, al contrario la scena, uh, tiravano fuori due, <ride> però mi divertivo come un pazzo al muoviolo. Allora, una curiosità, eh, sappiamo che sei anche un pittore che realizzi le tue interpretazioni di quadri famosi, tra cui Caravaggio. Te ne vuoi parlare? No, te, te ne parlo perché è nel, nel, nel momento, cioè, cioè, da qualche mese ho ripreso, perché io ho fatto eh, l'artistico. Io a 17 anni ero già professore in disegno e storia dell'arte, poi ho fatto Accademia di Belle Arti e architettura. Ma eh, il, il riprendere matita, pennarelli, pennelli, tutto l'ho fatto qualche mese fa. E allora per non fare a vuoto un po' di vedere questi ragazzi che erano abbastanza bravi, li ho solo ricopiati quindi ho cominciato Caravaggio, Botticelli Van Gogh, per e matisse cioè, e ho fatto tutte le copie però eh, che esposte, ma, ma che bella cosa che è una stampa? No, non l'ho fatto io come hai fatto? E, e allora c'è questa sorpresa perché è una passione che mi è ripresa e, e, e penso che sono i momenti più belli che mi dedico da solo e, e a ritornare a disegnare e a dipingere sapevi tu questo? Sì sì era una curiosità e allora volevo... siccome hai chiamato in causa più volte il maestro Ruggero Diodato io... no no, fa, no, fa no, no lo faccio venire come? Ruggero Diodato! No, no, no. ha detto un sacco di cazzate! mo te metti qua? no no! ti abbiamo no, lasciato no, il tuo... No, è e ci c'aveva il pannolone no, no, no. Allora ci facciamo tutti, dai, dai, Sanno, tutti, Sazio, perché i due ah, ehm. tiri, lui li facciamo, eh, adesso, allora. adesso non state tranquilli, quanti, quanti milioni ha fatto lo squalo? 17 Infatti, milioni, 2 milioni e 200 mila dollari il primo weekend, esatto, il mio 240 milioni nel mondo, nel mondo? una cittadina come Los Angeles solo lì 19 per milioni per un weekend 2 milioni e 200 milioni d'oro un weekend, uno, due giorni un e in Giappone sono arrivato secondo dopo 80 80, 80 no 80, 80 non capivo quale film fosse a Sieges, a te ti hanno messo alla suite, ti ricordi? Qui mi hanno dato quasi tutto l'albergo, sono a disposizione tutto l'albergo. Pensa per fare pulizie quanto ci metti. <ride> Un grande applauso, vero? Sono, sono grandi. A lui Tarantino l'ha incontrato sotto i sotterranei, a me a Piazza delle Serie. Ero tutto incazzato perché ero circondato da pubblico e stavo per perché c'erano i biglietti enormi che faceva Tarantino e le, le, le, il guardiano le, del, del coso dice lei non può passare come non posso passare? dice no perché con questi biglietti le fa tutto un giro dopo passa la Izzo con il marito con i biglietti uguali al mio e passa e lei mi guarda dice io sto passando mi oh, vale. incazzo con la besta dico ma perché io non posso passare? no lei non è di tu Vabbè, ok io e mia moglie passiamo Andiamo da tutta l'altra parte, ritorniamo sul tappeto rosso e vedo in lontananza ci sta Quentin con tutti i, i VIP intorno e, e, e i cameraman e tutta la televisione, tutti quanti. Io guarda questo stronzo di guardia che mi ha fatto passare. Oh, è lunga, secondo Faccio storia. un passo! <ride> Maestro Teodato! Eh. Ha lasciato tutti e per lo più si è inginocchiato. Ma che, che stronzata, questa è proprio una stronzata. Ma, ma dov'è che sei inginozato! inginocchiato, ma che è una stronzata, dai! Forse perché voleva stare alla mia altezza! Però sei ginocchiato! A te no fatto, a te sotto, sei nascosto! Dice, Non mi faccio vedere quando agguaccio Enzo G. Castellari Ma è! Eh, modo, eh, abbiamo fatto questa gag di 45 minuti a Barcellona e un pubblico di 2000 persone si è buttato in si a come pazza abbiamo detto di tutto io che prendevo più soldi da lui lui che prendeva più soldi di me io, lui la seconda io... ci credo la prima <ride> lui che stava nella suite e io che stavo nella camera d'albergo No, ma questo è vero, a Venezia, sempre in questo periodo, allora l'incontro nel giardino dell'Eccelsio dove c'è tutti i giornalisti e lui che comincia a chiamarli, venite, non nessuno ha una foto di Castellari e Deodato, no, Deodato e Castellari ha detto, ha detto io. a quel punto eh, comincia a dire ma tu stai qui nel No, io sto qui, c'ho una suite qui all'Eccelsio, come c'è una suite? Dico sì? E per mangiare un paio io, paio, io ho a piedi lista firmo, dunque vado. Non era vero perché io stavo in un alberghetto lontano per da piedi. No? però quando gli ho detto lui ci è rimasto male, è andato immediatamente in direzione. Dice, a Castellari avete dato una suite, lui paga ma ci ha preso per culo Castellari non puoi credere a lui. Perché ti dico? facciamo un grande un applauso. grande un grande applauso uh! questa bellissima coppia di amici si vogliamo bene molto bene grazie ringraziamo viva e ringraziamo il messo giro diodato grazie uh! adesso però prima della premiazione vorrei invitare sul palco il sindaco della città di nettuno il dottor alessio chiavetta grazie alessio Vogliamo da lei una... Oh, okay. uh commento una conclusione prima della premiazione Deodato, silenzio, c'è il sindaco sta vabbè non disturbo no, non, non faccio altri commenti penso perché sia stata una bellissima scena, soprattutto divertente, perché poi il senso l'amicizia si vede anche da questo, quando c'è un'affinità, una complicità anche in queste cose, no, no, è vero, è bellissimo, bellissimo fatto. grazie, grazie eh, per, piacere, per, piacere dicevo, tu. no. per tutti quanti perché credo che il, il, il, il piacere di stare Qui si deve pagare in certa maniera, quindi mi sembra che io sono disposto intanto a tornare. quindi una... eh, grazie, felici di questa tua dichiarazione. Ma se grazie, sono accorti poi? grazie, altro... allora... grazie, è giunto il momento della premiazione e chiedo alla regia di farci vedere la clip del premio. Assolutamente sì. Guardiamo sul grande schermo.